Grazie per l'introduzione. Altro ah. Al discorso è te sai fin. Scusa, adesso ti tolgo la parola. E sulla uh, questione di ripensare l'antimafia non darò mai più a la parola facilitata, è inutile che esiste e... Fammi lavorare. Le... La canzone è molto bella, siamo legati molti di noi, almeno molti della mia generazione, figli di Annibale. Tu sei troppo anziano, non è, non è la nostra generazione, non ti fare coinvolgere in cose che non ti... Non... Al altre cose. Questa è una cosa su cui si deve intervenire. Sì, scusa Fabio, no, su, su questo... Non Ma non no, manca, no, manca, no, manca, no, manca. no, no. No, siccome mi interrompe, sempre facciamo no, no, Gianni no, e Pinotto. No, no, no. Stai parlando assai, allora, no, no. allora... Stai sereno stai sereno non c'è eh, questo è un intermezzo cioè, mi stai prendendo la parola no no lo dirò a Stefano no no no poi tu, poi, tu continui ci stiamo arrivando Ah, beh, allora, ma il senso è Allora, eh, ci stava arrivando ci stavo, cioè, Però veloce Allora, eh, ci stava arrivando Però questi, mio, questi 30 secondi me li recuperi Me li ha buoni No, non faccio parlare Fabio Licato No, non faccio parlare Fabio Licato No, non farò parlare Fabio Licato No, almeno dopo, il secondo giro Fabio. Ma, ma anche voi sei palermitano Hai ragione di ospitalità Non ti posso spiegare oh, Silenzio lo so, ma okay. noi ce ne abbiamo? Magnifico, faccio con comodo, no, io ho messo, però io lo li, penso che non voglio, liberi poltrona. <ride> ah, la poltrona, la persona che ha avuto l'attiva di muoverti in perché ho fatto scivolare in testa, okay. guarda, tutto puoi chiedere, ma che a un professore universitario tu chiedi di liberare la poltrona, <ride> che operazione è particolarmente va, <ride> eh, va, siccome ci sono anche dei politici io credo, da 8 a 2 a, lo sconto quindi, vedete Costantino Visconti però io, siccome presiedo io vendicherò tutti gli altri del, quindi gli toglierò la parola a ogni piesso spinto qualora lui volesse nuovamente. diciamo e allora io farò un, una, una breve introduzione e si potranno quindi salvare delle imprese che sono fondamentalmente sane scusate se ho parlato troppo ho parlato troppo a lui, figuriamoci perché io parto da questo presupposto che in questa materia così delicata o l'autorità competente che la prefettura ha qualcosa da dire ovvero taccia perché non è ammissibile pensare che una pubblica amministrazione generica debba trovarsi nelle mani delle indicazioni dove non c'è un'assunzione di responsabilità da parte dell'autorità competente. Parliamoci chiaro: l'informativa tipica era una grande ipocrisia istituzionale. Cioè, l'amministrazione che riceveva la tipica doveva lei valutare. Ma se è il moderatore del se lei perde il controllo, lei capisce. dopo vabbè, siamo con frattasi ci capiamo perfettamente sì. perché potremmo discutere un'altra mezz'ora di così ora passiamo alla parola passiamo la parola al giudice Trumello leviamo i controlli preventivi di legittimità privatizziamo Le eliminiamo al giudice amministrativo, il risultato sapete qual è? che l'amministrazione così i politici possono fare quello che vogliono bene, questo non è accettabile a maggior maggiore poi se parliamo di poteri come quelli di cui si è discusso questo oggi, scusatemi ma io pure diciamo la sì, sì, mia sì verb ed. se volete introdurre il ministro voi oppure non bene allora introduco il ministro grazie per l'introduzione <ride> assolutamente